Buongiorno a tutti voi e bentornati. Oggi vediamo un contafili del diametro di 30 mm con lenti in plastica, è un bello strumento. Andiamo e poi si piega in un pratico astuccio, diventa così, per trasportare.